Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta soffice cioccolato fondente ricotta, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono ricotta, cioccolato fondente, zucchero, uova, farina di tipo 00, vanillina, scorza d'arancia, cacao amaro e lievito. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero. la scorza d'arancia. Lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame mettiamo le uova e le facciamo montare per 10 minuti a velocità 4 aggiungiamo la ricotta Ed amalgamare per un minuto a velocità 4 togliamo la farfalla aggiungiamo la farina il cioccolato tritato il cacao la vanillina e il lievito facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5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 torta soffice, cioccolato fondente e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!